Italy zulu for Victor Quebec Sierra portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Lima Golf 323. Thank you, my friend. Thank you, Guido. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. 9, 5 and nine. Go ahead. Roger, my friend. My name is Alessandro. Alessandro, in this moment, portable, portable on Monte Gottero, Monte Gottero, QSL I this portable. That's very right, 39. Okay, thank you for the QSO, uh, Alessandro. Uh, and we uh, Thank you to you, my friend. Uh, bye bye 73. Sorry, stand by, Sugar Papa 9, Alfa, Messico, Alfa, 5-9, QSL. Eco Alfa 2, Delta Tango. Roger, Eco Alfa 2, Delta Tango, 5-9, ciao. Mi conferma, sono Manuel, Eco Alfa 2, Eco Alfa 2, Delta Tango, 5-5, mi conferma. Roger, Roger, Eco Alfa 2, Delta Tango, Manuel, 59 59, ti confermo, ciao. A per te. Buona grazie. grazie a te, ciao! Uh, please, uh, golf in the call! Golf 4, whisky zero, uh, zero, bravo. Is, is corretto? Eh? Golf 4, Whiskey Zulu Bravo, Golf 4, Whiskey Zulu Bravo, 5-9, QSL. Thank you to you, my friend. Bye-bye. Sicu sì, Sota, Sicu Sota, Sicu Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Roger, Sierra 52 Charlie Uniform, 5-9 per te per il log, nome operatore Alessandro, ti ringrazio e buona settimana, ciao. Grazie ancora, ciao, auguri anche a te. Sicusota, Sota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Siku Sota. Questo bocchetto, bellin. Sikusota, Sikusota, Sikusota, Italy Zulu 4 Victor Quebec Serra Portable QRP. Italy Zulu 4 Victor Quebec Serra Portable QRP. Siku sota. Buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno Italia Zulu 4 Yankee Golf X-Ray. Buongiorno Italia Zulu 4 Yankee Golf X-Ray. Ciao Fabio, 5959 per il log, QSL. Roger Fabio, ma guarda, eh, potevi venire su anche te, eh? a prescindere dagli impegni familiari capisco benissimo, eh, ti garantisco che non mi sarei mai aspettato un panorama simile, eh, mi ha spiazzato eh, perché vedi delle zone che ci sono state su parecchie volte qui al Gottero, ma vedi delle zone che non ho mai assolutamente visto da quassù, a te il cambio? fatto anche dei commenti e devo dire mm. che come ho già eh, visto lì e ho commentato quella, quella, quella cartolina te la devi stampare in faccia per, in testa perché penso che quando rincominci il traffico aereo e tutto la Baradana difficilmente si potrà trovare una cosa del genere in effetti potevo venire anch'io eh, guarda se sapevo un lavoro del genere io avrei preso su la mia attività, avrei fatto, ti avrei fatto compagnia volentieri. Pazienza Roger, grazie Fabio. Ti saluto che c'è una chiamata sotto. Continuo con le chiamate. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP portatile, Sicur Sota. Roger my friend Germany 4 Alpha Foxtrot India your reports the 59 59 back to you my friend Yes what you good morning um, thank you very much you are 554 554 54 thank you very much for the soccer good morning to you bye bye <laughs> bye bye my friend uh, 73 bye Siku sota, siku sota, siku sota. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Siku sota. Roger, Alpha Messico Hotel. Please complete your call. Thank you. Alpha Messico Hotel. Complete your call. Thank you. Alpha Mexico Tell complete your call. Thank you. Roger, Roger, my friend. Sierra Papa 9, Alpha, Mexico Hotel, I repeat. Sierra Papa 9, Alpha, Mexico Hotel, Your report is 5 9 for the log. Uh, thank you for 3 1. 3 1. Thank you, my friend. Bye bye and 73. Sierra 5 6. Sierra 5 6. Over. Roger, my friend, Sierra 5'6 kilo Victor Juliet. Your report is 5'9, 5'9, big signal. Very good, very good. Uh, QRP station, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, portable QRP. Thank you. Thank you for uh, the short QSO. Back to you.